Sì Presidente, mi fa molto piacere discutere questa mozione perché così abbiamo modo di raccontare un pochino, non che non l'avessimo già fatto, l'enorme eh, lavoro che è stato messo in campo da questa amministrazione fin dai primi, dalle prime settimane del, dell'insediamento per... Uh, redigere il PUMS, che è il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, che è un piano uh, molto ambizioso, che definisce quelle che saranno le infrastrutture da realizzare in questa città in un arco temporale uh, di dieci anni. È un lavoro enorme che ha coinvolto uh, i Dipartimenti di Mobilità Urbanistica, uh, numerose nostre aziende partecipate, oltre a Roma Servizi per la Mobilità, Atac, Roma Metropolitane, Risorse per Roma, quindi un lavoro enorme. Lavoro enorme perché chiaramente venivamo e veniamo da un uh, deficit anche di progettazione non banale in questa città. Uh, diciamo che uh, al di là degli anni 90, e ho fatto qualche tempo fa una commissione sul TVA, diciamo dall'inizio degli anni 2000 in poi in questa città uh, la progettazione è un pochino uh, venuta meno. Quindi, abbiamo avuto la necessità di accelerare, di metterci da subito a lavorare e di farlo anche attraverso alcuni punti fermi che erano le cosiddette invarianti del PUMS, cioè delle opere sulle quali l'amministrazione decide di uh, cominciare la progettazione nelle more della stesura del PUMS, che è un po' come, uh, faccio sempre questo paragone, un piano regolatore, quindi un piano uh, molto, molto corposo che uh, necessita di diversi mesi, tant'è che arriverà all'approvazione definitiva in aula uh, questa estate e mi ricollego proprio a questo, cioè il PUNS è un uh, piano ancora uh, in divenire, ci sono state delle proposte fatte uh, chiaramente principalmente dalla nostra parte tecnica che però ovviamente uh, uh, avranno anche il vaglio e, e il confronto con la parte politica e quindi uh, di riflesso con tutti i cittadini, comitati, associazioni, appassionati che si sono dedicati uh, al PUNS. Anche e soprattutto un'altra importante novità che c'è stata in questo piano, che mi piace ricordare, è quella di un portale dove i cittadini sono potuti confrontare sono arrivate tantissime uh, proposte quindi nulla toglie che uh, le, eh, diciamo così, le osservazioni della consigliera Grancio che tra l'altro è anche uh, membro da poco della commissione mobilità non possano essere uh, esaminate e, e spiegati i motivi tra l'altro diverse invarianti l'abbiamo anche vista in commissione dove i tecnici ci hanno spiegato uh, i vari perché e i vari per come di determinate scelte però chiaramente un'amministrazione funziona sia quando ci sono delle proposte da una parte tecnica che lavora, ma anche una parte politica altrettanto eh, preparata e con una visione che poi decide quali proposte portare avanti e quali eh, migliorare. Quindi sul punto specifico del prolungamento della B1, eh, tra l'altro è uno dei confronti che abbiamo già annunciato eh, in commissione quando abbiamo visto il Pums e quindi anche eh, in quella sede ci sarà un amplissimo eh, dibattito per capire eh, quali, saranno, quali sono stati i motivi che hanno portato all'aver eh, alla, all preparato questo progetto e quali possono essere le alternative a quali costi. Quindi massima Uh, disponibilità eh, però proprio perché un uh, percorso amplissimo e partecipato già è stato avviato e in divenire e non ci sentiamo di condividere uh, questa mozione. Grazie Presidente.